brava, brava Giada, vai la vigna, ehi, palla, palla a terra, brava Cinzia, yes dà Cinzia 5 che la riprendi, la riprendi, non vai, Dai, dai, dai! dai! vai, vai, Via, vai, vai, gol, vai, Ciao vai, Ciao, ciao, vai, eh. Ciao, pubblico! vai, vai, vai, Ciao! vai, bravo! Andiamo, andiamo che c'è vai, Salute ai fans Ciao fans eh? Ciao fans <laughs> stratevi coi tempi c'è Ma perché non ti senti disti? No? Dai basta no, no, no, no, no, no, no. Come dai bassa? basta? <ib> <ride> tu. <ride> Ciao campione. Deve rifare Ciao me Sei cioè, già stato in porta? Sei già stato in porta? Io sì, ho fatto anche la pipetta. Saluto al pubblico! Oh, dalla riga! lui, perché tu sei così! Pronto, Lascia no, ma, ma fa niente! Basta che pari, non devi. Pronto. Se c'è un tuo difensore che viene da te e ti calcia in porta, tu devi patare lo stesso! We are, we are. È bravo! Sì, sì, sì, sì. Mi prendo! ma so Beh, che dovevo andare lui io, lui, ma è, il è il partito! partito. Una scatola devo, devo andare se io! Dovrei con il uh, se... eh, no. Sì! Io sì! cosa sappiamo? Io devo stare dietro di tu! No, io sono pannesto! Io ero insieme a Pietro! Ma eh, Allora, che squadra tifi? Juve! La Juve! Tu sei buffone! No, non sono Buffon. chi, chi sei? Oh Cesni, Oblak! Non mi piacciono quella! Va bene, e se Bonucci si gira verso la tua porta e gli tira in porta cosa fai? Non appari? Sì, la fai! Eh allora hai fatto bene a pararla, tu para sempre. Ma La prossima volta non voglio essere contro Pietro! Va bene, è eh, il tuo amico? Sì. Che grande! Pietro! Guardatevi bene! Voi siete la squadra B. Guardate, Dai, veloce. Dai, Dai, dai. Dai, tu fai E al vlog di Mister Panzerà. Stiamo facendo i giochini finali molto divertente Al primo round li abbiamo stracciati perché era ovvio E adesso abbiamo capito Stiamo pareggiando Bravo là. Sì, bravo. Vai, vai, vai. Tira, tanti, tanti. Grande, bravo ci ha preso Vai, vai, la porta è grande, facciamo un gol vai,